significa anche investire nei legami sociali, significa investire nella capacità di partecipare. È una seconda settimana che inizia con il botto, cioè con la Lecce magistralis del ministro Fioramonti all'iniziativa di ASVIS e noi siamo molto contenti di ospitarlo come stata Garà. Fate il modo di diventare dei laboratori di idee per praticare lo sviluppo sostenibile, non soltanto parlarne, ma praticarlo.